Adesso nel modo più, nel più specifico ci sarà adesso Felice e Bruno che vi inizieranno a, a, mostra, a mostrare tutti i risultati ottenuti nella stagione passata, scusate sono, sono un po' emozionato. <ride> La pandemia è già un pochettino rilassati, adesso abbiamo iniziato l'attività sportiva e da parecchio che non uh, parlavamo. Grazie, allora uh -huh. vi passo la parola a Bruno Solivando che vi, uh, vi spiega un attimo e vi racconta la stagione 2022. Grazie. direttore tecnico dei ragazzi, ma principalmente sono master, partecipo a ricare e sono i problemi dei master uh, bisogna dire che la pandemia ci ha strongato le gambe ci ha tolto quello il bene più grande l'associazione il gruppo uh, le restrizioni, la lunga la me ha fatto sì che tutto questo venga a bangare a noi uh, piano piano ci siamo ripresi è stato difficile riprenderci uh, perché oltre ai problemi che noi master affrontiamo giorno per giorno per portare avanti gli allenamenti Uh, la famiglia, il lavoro e tutto il resto che ci circonda la pandemia ha contribuito che questi problemi uh, li ha raddoppiati però ci stiamo riprendendo certo la ripresa per grandi cose è, è, viene piano piano ma ci stanno riprendendo le iscrizioni nell'associazione sono diminuite ma c'è anche una ripresa in questo in tutto, anche nelle gare, gare di, che facevano facilmente 500 iscritti oggi ne fanno 100, 150 però questo è eh, nei segnali che diamo noi master una ripresa c'è bisogna anche dirci in tutto questo non bisogna dimenticare che lo sport è unione e la nostra SD, Atletica San Migliano è nata da una, molti non lo sanno è nata da una fusione di due grandi associazioni, la Atletica San Nicandro, la Cleba Atletico San Nicandro e Bolistica San Nicandro, è nato la ST San Nicandro. E in questo noi siamo stati premiati dalla fida, perché noi abbiamo portato l'unione attraverso lo sport. E oggi, in questo tema grande, non dobbiamo perdere. Dobbiamo crederci perché noi siamo una grande famiglia e in tutto questo ci dobbiamo impegnare e il mio motto, il mio motto che l'ho riportato sulle pagine, se puoi sognarlo puoi farlo. E